È una cappa di sicurezza biologica, la problematica è che il cliente in questo caso specifico la sta utilizzando come cappa chimica, perché se non so se vedete ma dentro ci sono flaconi di sostanze chimiche che non biologiche dovrebbero esserci, ci sono vetrini e quant'altro, oltre al fatto che per essere sicuri che tutto funzionasse hanno messo anche hanno occluso il fronte della cappa, del, il grigliato insomma di, di, per la parte di aspirazione, quindi il problema nostro è questo, cioè il fatto di intervenire su una cappa di sicurezza biologica, per carità, e uno la identifica come tale, corretto che sia, ma l'operatore magari si sente male e crea problemi perché la sta utilizzando come una cappa chimica e quindi noi dobbiamo intervenire facendo notare all'operatore che magari probabilmente non è l'utilizzo più dono, perché così ci evitiamo problemi in futuro. E questa è la parte nostra in termini di responsabilità. Ma andiamo a vedere la parte tecnica, quali sono le problematiche che ci può dare una lavorazione errata dell'operatore. Se la cappa è di sicurezza biologica o biologica che sia, e loro magari manipolano con degli acidi, noi potremmo avere una, co una corrosione interna di tutto quanto il dispositivo. Quindi potremmo andarci a trovare, tolta la contaminazione chimica e che è indecontaminabile, poi diventa un problema perché le cappe chimiche sono fatte apposta, hanno un'estrazione totale, o comunque dei filtri a carboni per trattenere perché se no se si contaminano chimicamente non è che possono andare a fare una decontaminazione come nell'ambito biologico e quindi noi dobbiamo fare attenzione parlando con l'operatore perché potremmo trovarci il motore corroso e situazioni di questo tipo se lavorano come in questo caso voi non so se lo vedete eh, ma si vede sulla destra c'è il simboletto eh, con un flacone per infiammabili le cappe biologiche di sicurezza biologica in generale non sono predisposte e non hanno alcun motore anti scintilla in Atex quindi il rischio di esplosione il rischio di incendio è elevatissimo questo è, cioè, ci può stare è eh, qualcosa che assolutamente il rischio c'è